Venditalia 2018, siamo allo stand della Sound Vendo Italy e ci troviamo in compagnia di Mauro Giordano, il suo responsabile commerciale che è anche al nostro esordio televisivo su vendintv.it, benvenuto, un saluto per loro. Vi ringrazio, saluto tutti, grazie Fabio di essere passato del nostro stand. È un piacere nostro perché rappresenti comunque di fatto anche una novità da poter comunicare attraverso VendingTV.it e Vending News. In cinque minuti quali sono le novità presentate da San Vendo Italy qui a Venditalia? Abbiamo voluto presentare in modo ufficiale la nuova G-Snack Evolution che abbiamo alle spalle e la macchina a spirali che porta l'attenzione sul movimento di prelievo del prodotto, sulla comodità e sull'accessibilità assolutamente totale da parte dell'utenza. In secondo luogo, ma non di meno importanza, il nostro impegno, l'impegno di Sanden nella ricerca continua sul freddo e quindi abbiamo presentato le macchine a propano R290 per un rispetto dell'ambiente massimo. Eravamo già eh, ai massimi livelli con il CO2. Adesso completiamo la gamma di un Eco Project con eh, l'R290 sulla linea G-Drink e G-Snack, le due macchine più conosciute. Infine il caffè. Cerchiamo di essere presenti anche in questo settore, che non è lo storico settore di Sanden, con eh, Caffè 1. Crediamo di avere delle novità importanti da poter giocare sul mercato e da poter proporre ai gestori, agli utenti e a chi eh, cerca nel caffè una pausa di qualità ma anche eh, comoda da utilizzare e facile da mantenere. È una tabletop? La Caffè 1 è in versione tabletop, assolutamente sì, e quindi Sanden entra o cerca di entrare nel mondo dell'oreca e chiaramente gli stessi sistemi, gli st le stesse soluzioni tecnologiche sono inserite anche nel freestanding per il mondo del vending classico. Dalla Cap si evince che è una macchina con bicchieri automatici, quanti bicchieri riesce a contenere, quante consumazioni riesce a erogare per ogni carico? Le, ci sono vari modelli, eh, per quanto riguarda la freestanding abbiamo modelli che vanno dai 500 ai 700 bicchieri anche con doppia dimensione eh, quindi permette erogazioni di massima quantità senza limitarsi al vecchio modello che gestiva fino a 1000 erogazioni forse ad oggi troppo eccessive sì. per locazioni sempre più ristrette o diciamo piccoline e allora noi abbiamo fatto questa intervista di buon mattino prima ancora che i visitatori abbiano accesso ai corridoi della fiera perché negli scorsi giorni noi siamo venuti più volte caro Mauro tu eri sempre impegnatissimo e con il segno capivamo che saremmo dovuti venire veramente di buon mattino io ti ringrazio, ti chiedo prima ancora di andare via qual è l'indirizzo di posta elettronica per raggiungere voi nel caso in cui chi è dall'altra parte volesse maggiori informazioni sui prodotti, su Vendo Italy, su come funziona la nuova macchina da caffè e così via. Allora ringrazio voi nuovamente, contattateci al nostro, alla nostra posta elettronica commerciale chiocciolasandenvendo.it noi cercheremo di darvi tutte le risposte in modo rapido veloce e più completo possibile grazie, saluto a tutti loro ciao a tutti, buona continuazione buona fiera, è andata benissimo hai visto, 5 minuti, è passato tutto non andate via, noi continuiamo ciao Mauro, grazie